Ciao a allora, tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Sepa Clasher e oggi andrò a fare la review dello shop di Fortnite del 6 dicembre 2020 ragazzi. Esatto, scusatemi se non ho più portato video dal pri dalla prima review dello shop che era del 3 dicembre, se non l'avete già visto vi lascio qui una piccola clip e ve la lascio qua appunto nelle schede a sinistra destra, se non ricordo ricordo. Ovviamente stasera probabilmente farò una live appunto su Fortnite setterò tutto bene per non far laggar niente e appunto dopo vi fa' stasera se faccio la live andrò a shoppare tutto con voi e, ovviamente siamo su Fortnite ragazzi eccoci qua su Fortnite siamo nella lobby ovviamente non accetto richieste di amicizia e ovviamente vi ricordo di andare nel negozio oggetti di Fortnite Ovviamente, supporta un creatore Super Mario 25. Clicca acc accetta, così mi ringra vi ringrazio se mi potete supportare come creator. Ok, ragazzi, andiamo a vedere finalmente. prima Nella prima review dello shop, che era quello del 3 dicembre, ve l'avevo promesso che tornava Operazione Zabaglione. Eccola qua ragazzi, 800 B-Bug della Season 1, Operazione Zabaglione. Stasera andrò a shoppare tanta bella roba insieme a voi in live, perché la farò sicuramente, probabilmente. Ok ragazzi, questa è Operazione Zabaglione molto molto bella. Una skin di Natale, fatta benissimo secondo me. E della season 1, questa qui l'hanno messa praticamente quasi sempre. 800 V-Buck vi vale tutti. Anche se, sinceramente, io gli avrei dato qualcosina di più di V-Buck anche in Overtal Rara. 1200, però ci sta veramente bene. Poi abbiamo Renegade Natalizio, una specie di Renegade Natalizia, a quanto pare. Sempre dalla season 1. Molto bella anche questa. 800 V-Buck spesi bene molto bella molto bella e poi c'è anche lo svo svolazzatore confortevole appunto un delta plano appunto del dell'operazione di Java Iona molto pare, sempre da Season 1 molto bello molto bello anche questo 800 di back raro direi spesi bene anche questo vuoto 10 10 10 per cui la skin zabaglione 10 la di quella tipo natalizia 10 e la costruita plano 10 e poi abbiamo anche un altro piccolo natalizio sempre da Sisumino che è sempre questo pacchetto sempre 500, 500 di bucks non dovevi, è davvero molto bello sentiamo il rumore ok è come tipo un ma alla scusatemi è tipo il piccone oggi che è uscito gratis nel negozio oggetti di Fortnite o è tipo quello di default se lo facciamo messo le cose di, Nat di natale sopra però davvero veramente fatto bene anche il rumore è abbastanza così così però dai gli do un nuovo a questo piccone poi ovviamente è tornato Vix che ovviamente 1500 VWX spesi bene per una skin cioè devo dire che è veramente fatta benissimo raga. Sentiamo, guardiamo le matte. Ok, chi motte? Ah, si trasforma in un altro colore, in un altro stile. Ah ok, si trasforma in un stile nero, come pare. Ok, veramente fatta bene. Il backpack anche. Ok, questa 1500 non gliel'avrei dati così tanti perché sinceramente a me non mi piace così tanto. Però mi potrei dare 8 8,5. Che per la fine ha fatto anche bene. Poi la, lascia della fusa, 800 di box ci sta tutta. È veramente bello. Come ci sta ci sta. E poi, raga, finalmente è tornato test di pomodoro. Ovviamente anche con le sfide di pomodoro. Ottieni stili aggiuntivi per, per testa di pomodoro. Col box. Mm, guardate. Eh. Sabolicamente vi potete prendere. No. Lo stile di pomodoro della testa di pomodoro mh, Natale. Che figata raga. Beh ci sta, ci sta, ci sta. Poi cosa abbiamo? Ah, questo piccone che è tipo alla fine tipo una rotella quale per tagliare la pizza. Sempre cioè, la season 3, 800 V-Bucks, ci sta. Li voto sempre 10. Questo anche questa stessa cosa 10. Solo che questo qua è della season 6. Season 7 formaggio extra, bello questo è teplano, mamma mia. Gli do 10 anche questo. E poi, raga passiamo ai giornalieri. Cosa c'è nei giornalieri? Mm, accordo potente, Il 2000 V-Bucks non, non gliela prenderti. Sinceramente, che non è che piace così tanto. Devo dire un um, 5,5 perché, sinceramente, non mi piace. Mark. La skin banana Cioè la skin scimmia Non banana certo. eh, Beh quindi darei 7 e mezzo Alla fine ha fatto anche questo Non proprio così benissimo però Beh ci potrebbe stare Poi abbiamo Come piccone il gancio pesante Che ci sta veramente tanto Al vapore Che ovviamente io ce l'ho già raga è troppo bello Ovviamente se dovete shopparlo Usate tutto il mio carico tutti i miei codici Creator e Super Mario 25. Anche Gatci dentro che è un ballo della Season 9. Che è davvero bello. E Marcia Polare anche. Che è veramente figa. Questa 200 di bocche li vale tutti. Questa qua gli do sempre 10-10-10. Anche il piccone. Questo un 7,5. Questo un 5, 5,5. So, anche se non mi piace. Poi eh, c'è il bando di Kratos. Ovviamente 2.200 di Vuck sono abbastanza tanti per questo bundle però è davvero fatto bene è una skin nana però è davvero fatta bene Anche il bundle e tutto Anche il deltaplano raga Cioè il deltaplano è fatto veramente bene Ovviamente raga sono tornati altri due skin o forse anche nel primo C'era già folletta Adesso andiamo a vedere le 3, 4, 5 skin eh? che la prima ve ho fatto già vedere che è tutto il pack del, dell'operazione zabaione E ovviamente c'è appunto anche zuccherina è tornata nello shop, ragazzi. Zuccherina è veramente fatta bene. 1500 V-Buck valgono tutti. E ovviamente, cioè, raga, è fatta veramente bene. Vi consiglio di shopparla appunto in tutti con il mio codice creator Super Macho. 25 ragazzi ovviamente poi cosa abbiamo l'ognomo un green bless che è veramente fatto bene anche questo 1200 di bucks ci sta tutti anche raga colpo, colpo di freddo ci sta come piccone 100 di bucks molto bello ovviamente c'è ancora folletta a 800 di bucks che è veramente fatta benissimo sinceramente non lo questa questo è 10 questa 10, questo 10 piccone 10 anche lui e un filetto 10. Ovviamente c'è ancora bastoncino candita 200 di pacche, che ovviamente è una copertura strafiga. Anche se non è animata, ma è veramente, veramente bella. 300 di pacche, li vale tutti. Poi, raga finalmente, da quello che dicevano sui siti, tipo su Amazon e su altri siti esterni di Fortnite, era già uscito appunto questo bundle. È il bundle Ride Bene Ride bene ride ultimo. Ovviamente è il bundle di Joker. Comunque, ci sono un botto. Cosa vi dà questo bando? Spendete 30 euro 29,99 e vi dà il costume di Joker. Con, um, con lo stile aggiuntivo. Decorso decorativo. Jingo di morte. Piccone tiro mancino. Adesso dopo andiamo a vederli. Piccone la vendetta di Joker. Scia pesca una carta. Costume points IV con lo stile aggiuntivo Decorso decorativo lo, florilegio, florilegio vabbè, quel che è. Piccone asce di IV Costume remia che secondo me è veramente fantastico Con lo stile sempre aggiuntivo Dorso decorativo embra di mida Piccone incoronatore in E mille V-Bucks Ovviamente vi do anche mille V-Bucks Adesso andiamo a vedere esami oggetti Iniziamo con la skin di Joker. Allora, la skin di Joker è veramente fatta bene. Cioè, è veramente fatta bene, ragazzi. Lo stile col cappello è veramente fatto bene. Cioè ci sta veramente. Remida, ragazzi, è una cosa stra-spettacolare. Ovviamente è un po' gigante come skin, però ci sta. E poi Si, sì, eh, anche questa è figa con i vestiti soprattutto questo perché è veramente veramente bella come skin poi ovviamente questo mantello non è che mi fa proprio impazzire potevano farlo anche un pochettino più lungo perché i mantelli sono più belli più lunghi però va bene uh, questo piccone è veramente bello che sono quelli di Milan questo è, è veramente figo comunque come piccone non è male questo che è il piccone di, di Joker sentiamo il rumore ovviamente c'è anche il Vendetta di John perché è un altro piccolo meglio. Questo qua è veramente figo. Ovviamente c'è la scia o pesta un'altra volta. Che questo è veramente picco, raga. Volto questo bundle 10. Ovviamente raga abbiamo anche la crew di Fortnite che con 11,99€ al mese vi dà post battaglia incluso, un pacchetto crew mensile che appunto questo mese vi dà questa skin. Che appunto è lo sti eh questo mese ottieni costume più stile dorso decorativo e picconei di galassia in esclusiva per la crew di Fortnite ovviamente ogni mese cambia sempre e in più ai membri riceveranno 1000 V-Bucks ogni mese per cui ogni volta che rinnovate l'abbonamento vi danno sempre 1000 V-Bucks poi se volete annullarlo basta che fate vabbè io Comunque basta che voi andate nella vostra pagina di, di epigames.com Entrate nel vostro account C'è proprio una sezione abbonamenti che tra poco vi farò vedere Vi lascerò qui magari anche uno screen Dove appunto c'è scritto abbonamenti Da lì se il un di appunto alla clip fan E potete lasciarla per cui ragazzi vi consiglio veramente di farlo se lo fate acquistatelo appunto con il mio codice creator supermacho 25 ovviamente anche il pass battaglia se dovete acquistarlo con il mio codice creator ragazzi supermacho 25 E da uh, ovviamente questo video si conclude qui adesso lo edito e ve lo porterò appunto subito sul canale e noi ci becchiamo al prossimo video o oh, a stasera alla live. Per la ragazzuoli ciao a tutti da Pasterse. Sei backlash?